Ed eccoci giunti alla terza e ultima puntata del nostro esercizio sul libretto dei voti, quindi diciamo così sull'applicazione della collection. Eh, ci rimane oggi di affrontare gli ultimi tre punti, punto 7, punto 8 e il punto 9 e così completeremo questo esercizio. Eh, poi in seguito vi darò qualche indicazione su possibili sviluppi successivi al termine della lezione iniziamo in ordine chiaramente e quindi il prossimo punto che eh, ci accingiamo a risolvere è eh, il punto 7 creare un libretto migliorato hm, chi non vorrebbe averlo in cui ciascun voto a maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto a maggiore o uguale di 24 viene invece incrementato di due punti pur che ovviamente non si superi il 30 tenere separati i due libretti e stamparli entrambi, separati significa che devo eh, creare un nuovo libretto diverso, che è quello che, che mostro ai genitori, <ride> e che ha i voti migliorati, e poi invece ci sarà il libretto originario, quello eh, effettivo con i voti reali. Allora, in realtà questo già lo sappiamo fare, no? nel senso che già sul punto, se non sbaglio, 2, quando era, era il punto... Yeah, sì, il punto 2, dove avevamo detto stampa tutti i voti uguali a 28, già avevamo ragionato che forse il modo migliore sarebbe stato quello di avere un metodo che, un, che creasse un clone del libretto eh, e in questo clone del libretto inserisse eh, solamente i voti che servivano. E quindi il pattern di programmazione eh, potrebbe essere lo stesso. Noi eh, chiaramente non andiamo solamente a inserire una coppia di un sottoinsieme di voti, ma inseriremo dei voti nuovi che sono tratti dai voti esistenti, eh, creando un clone di un, di un libretto esistente eh, internamente alla classe libretto. Quindi in questo caso stiamo creando una classe, eh, dunque possiamo metterla qua in fondo, che eh, sono nella classe libretto in cui restituisco, no, per il punto 6, creo un libretto migliorato. Qui lei mi restituisce un libretto come valore di ritorno, nuovo, eh, e chiamo questa classe crea libretto migliorato. La chiamo col nome crea migliorato, così mi ricordo che quello che sta succedendo è proprio creare un libretto nuovo, non andare a modificare quello esistente. Eh, e questa classe, questo metodo non ha bisogno di, di, di, di parametri perché eh, diciamo così, il suo comportamento è già predefinito. Ops. Eh, quindi andiamo a inserire pardon, il JavaDoc okay, eh, che dice che restituisce un nuovo libretto libretto migliorando i voti. I voti del libretto attuale. Questo nuovo libretto ovviamente a sua volta eh, potrà avere tutti i metodi che aveva già questo libretto, ovviamente, quindi potrà, se vogliamo, proprio esagerare, potrà essere migliorato a sua volta. Quindi in questo caso che cosa facciamo? Eh, iteriamo, innanzitutto dobbiamo creare un nuovo libretto, quindi eh, libretto nuovo, uguale new libretto. E quindi ricordiamoci che all'interno di questa classe noi avremo nuovo che fa riferimento al libretto nuovo e avremo this che fa riferimento invece al libretto attuale. Sono entrambi oggetti di tipo, sono oggetti di tipo libretto. Allora, cosa facciamo? Iteriamo sul libretto attuale e per ciascun elemento del libretto attuale lo inseriamo nel libretto nuovo. Quindi For per tutti i voti V del libretto attuale, dis.voti, eh, scusate, due punti non uguale. Mh? aperta graffa, eh, devo aggiungere al libretto nuovo il voto migliorato. Eh, quindi alla fine farò qualche cosa del tipo nuovo.add di V. Vediamo se è davvero V. Allora non potrà essere V, dovrà essere un altro voto che poi vado a migliorare. Quindi sarà, eh, creerò un nuovo voto eh, V2, chiamiamolo così, che inizialmente è uguale a V e dopodiché eh, lo posso incrementare. Quindi vado a incrementare il voto di V. Quindi se... Eh, se v2.get voto maggiore o uguale a 24, eh, allora dirò che v2.set voto è uguale a v2.get voto più 2. Devo aggiungere due punti a tutti i voti superiore a 24. Attenzione che però se il risultato che, che viene fuori, getVoto, fosse maggiore di 30, allora devo correggerlo e metterlo a 30. E poi questa è una, se il voto era maggiore o uguale a 24, sommo due punti, se per caso ho sforato il 30, lo riporto a 30 altrimenti eh, se v2.getVoto è maggiore o uguale, qui non era maggiore o uguale a 24 ma è maggiore o uguale a 18 aggiungo semplicemente un punto v2.setVoto V2 eh, di eh, v2.getVoto più 1 quindi, ho eh, creato un nuovo voto, ho corretto la valutazione di questo voto e aggiungo non V, ma V2 al nuovo libretto. Alla fine di questa iterazione potrò restituire il nuovo libretto che ho così creato e popolato. Allora, qua in questo codice c'è un errore. Hm? Eh, cerchiamo, magari qualcuno l'ha già visto, magari qualcuno l'ha già notato, però proviamo a scoprirlo insieme eh, andando a esercitare questo metodo col, eh, col test libretto quindi questa parte qui è la parte noiosa, antipatica, ill illeggibile ma la parte facile, tutto sommato di, di diciamo, correzione del, eh, del voto dell'attributo dell voto dell'oggetto V2 che è il nuovo voto che dovremmo inserire nel nuovo libretto se io però provo a testare questo quindi diciamo così, punto 6, migliora il libretto quindi mi farò creare un libretto migliorato eh, chiamando lib.migliora crea libretto migliorato e a questo punto posso vedere che il libretto allora stampiamo un messaggio che dica miglioramento del libretto print line, miglioramento del libretto, e quindi farò vedere il prima e il dopo system.out.printline di lib printline di lib, il prima, qui manca una T alla riga superiore, e invece alla riga successiva stamperò migliorato così ho il confronto tra i due libretti. Ok? Allora, vediamo cosa succede se eseguo questo codice. Quindi dovrei vedere, in teoria, i voti che avevo già prima, quindi il 28, 24, 21 e, e 30, e poi gli stessi voti migliorati. Eseguiamo questo codice e vediamo cosa succede nella console. Allora, andiamo in fondo... E mi dice, miglioramento del libretto. 30, 30, 26, 30, 30, 26. Aspetta, che cosa è successo? Il mio libretto iniziale era 30 di tecniche di programmazione, 28 di analisi 2, 24 di economia. Il libretto migliorato è giustamente è 30, perché la tecnica di programmazione avevo già 30 e quindi 30 rimane. Di analisi 2 avevo 28 e diventato 30, di economia avevo 24 e è diventato 26. Quindi questa parte è giusta. Quello che è sbagliato è questa. Cioè cosa è successo? Che pur avendo creato un nuovo libretto, i voti del libretto vecchio sono cambiati. Anche se io ho creato un oggetto libretto nuovo. Hm? Qui ho fatto un nuovo libretto, quindi questi voti sono i voti del nuovo libretto. Perché sono cambiati i voti del vecchio libretto? questo è il solito errore che si compie qui quando io eh, sto creando un nuovo libretto quindi sto creando di fatto una nuova array list ma gli elementi che metto in questa nuova ArrayList sto riusando quelli precedenti sto riusando quelli che esistevano prima quindi praticamente io avevo un oggetto vuoto che era il mio eh, voto eh, di hm, dove era la console? il voto il 28 di analisi 2, quello è un oggetto voto, io quando qua inserisco questo V2 non sto in realtà inserendo un altro oggetto, ma sto inserendo nel nuovo libretto questo oggetto precedente. Perché? Perché l'operazione V2 uguale V non, non crea un nuovo oggetto voto V2 uguale al vecchio V precedente ma crea semplicemente un collegamento in più, un alias, un, un secondo nome con cui chiamare l'oggetto precedente V, che a questo punto adesso si può chiamare V o si può chiamare V2, ma è sempre lui. E è sempre quell'oggetto V che stava dentro il primo libretto. Quindi quando io qua pensavo di modificare il voto di V2, sì, è vero, sto modificando il voto di V2, ma V2 punta allo stesso oggetto fisico, cioè questo qui di primo, questo di 2 che era nel libretto vecchio. Fa riferimento sempre allo stesso oggetto. Quindi io ho creato un ArrayList nuovo, perché ho un libretto nuovo, ma in questo ArrayList nuovo ci metto un riferimento agli stessi oggetti che erano già riferimento nel primo ArrayList. E quindi ho due ArrayList diversi che puntano agli stessi oggetti. E questo fa sì che quando io modifico un oggetto, tra virgolette, appartenente a uno dei due ArrayList, in realtà stia sembri che io stia modificando anche l'oggetto dell'altro array list. La confusione deriva dal fatto che in realtà l'oggetto è uno solo ed è condiviso tra i due array list. Allora, il fatto di avere oggetti che vivono contemporaneamente, appartengono contemporaneamente a più strutture dati, a più liste, ad esempio, è molto comodo, perché a questo punto quando io creo le liste, le sposto, eccetera, io non devo spostare fisicamente gli oggetti con tutti i loro attributi, ma semplicemente faccio le copie dei riferimenti agli oggetti stessi, quindi è, è sicuramente molto comodo e molto efficiente. Il problema è che io a questo punto devo essere molto eh, attento e molto responsabile e, e chiedendomi ogni volta ma io voglio modificare quell'oggetto, voglio condividere quell'oggetto, ciò che sto facendo qua è condividere l'oggetto eh, puntato da V all'interno anche del nuovo ArrayList allora voglio condividere lo stesso oggetto perché mi va bene che siano sempre un oggetto solo e quindi le modifiche eventuali su uno e due eh, si riflettano anche sull'altro oppure voglio separarlo e fare una copia in questo caso poiché voglio modificare il secondo e non modificare il primo vorrò sicuramente fare una copia e quindi non va bene questo come faccio a fare una copia di un oggetto? Quindi essere sicuro che un oggetto, eh, quando creo eh, il V2, venga creato un nuovo oggetto, non solo un nuovo oggetto, ma un nuovo oggetto il cui valore sia identico al V di partenza. Allora, esistono due metodi a livello di programmazione eh, per far sì che un oggetto possa essere facilmente, usiamo pure il termine in gergo, clonato, cioè fare un clone di un oggetto. Un clone di un oggetto è un nuovo oggetto che eh, ovviamente ha gli stessi valori di quello precedente. Due metodi, uno forse il più semplice di tutto, avere il cosiddetto copy constructor, cioè costruttore copia. Cos'è un costruttore copia? È un metodo costruttore, quindi con la signature public voto, dell'oggetto voto. Vabbè, ovviamente l'operazione di fare un clone dell'oggetto voto eh, sarà un'operazione che deve fare voto, non deve fare libretto. Cioè è l'oggetto stesso che sa come fare a clonare se stesso, è solo lui. Che sa quali sono le proprie particolarità interne e quindi sa come fare l'operazione di clonazione. Quindi ricordiamo sempre di dare a ogni oggetto le sue responsabilità. La prima eh, cioè, soluzione che vi dicevo, vi accennavo, è fare, o definire un cosiddetto copy constructor, cioè un costruttore che lavora per copia, cioè un costruttore di un oggetto vuoto che crea un nuovo oggetto partendo da un altro oggetto vuoto esistente. Quindi questo prende il nome in gergo di copy constructor, di voto, voto con la V maiuscola, cioè crea un nuovo oggetto, un nuovo voto, link voto con la V maiuscola, copiando il contenuto, del voto di quello, eh, del, del parametro V e quindi V è il voto da copiare quindi in questo caso è molto semplice perché eh, vedete il costruttore normale è un costruttore che richiede i tre campi e li mette nel nel, eh, nell'oggetto stesso e qui semplicemente il costruttore copierà dentro dis.corso uh, v.corso, copierà dentro dis.data v.data e copierà dentro dis.voto v.voto. A questo punto abbiamo creato un nuovo oggetto, questo è un costruttore quindi lui crea nuovi oggetti, e in questo nuovo oggetto abbiamo copiato una copia del nome del corso, una copia della data e una copia del voto. E a questo punto questo nuovo oggetto nasce come copia di un oggetto esistente. Ehm, due osservazioni hm, eh, di dettaglio su come abbiamo implementato questo copy constructor. Eh, il primo è che qui ho usato v.corso anziché eh, v.getCorso. Eh, questo lo posso fare... In generale quando io accedo, io sono nell'oggetto this, non sono nell'oggetto v. Questo metodo è dentro l'oggetto this. V è un altro oggetto. Quindi normalmente se io volessi accedere ai campi di un altro oggetto dovrei usare il suo getter. Eh, solo che mh, Java ci fa questa semplificazione. Se tu vuoi accedere ai campi di un oggetto che in realtà è del tuo stesso tipo, è della tua stessa classe, eh, puoi bypassare, puoi accedere al, al, agli attributi di un altro oggetto, purché sia della tua classe quindi in qualche modo la, il controllo sulla visibilità degli attributi viene fatto a livello di classe e non a livello di istanza questo è un comportamento particolare di Java che in questo caso ci può semplificare il lavoro ma altrimenti si potrebbe benissimo scrivere così e funzionerebbe ugualmente se non meglio cioè nel senso che è più chiaro la seconda osservazione è che il problema che avevamo qui su v2 uguale v in realtà ce l'abbiamo anche qua. Io sto creando un nuovo oggetto voto. Allora ricordiamoci qua. Il prima abbiamo creato un nuovo oggetto libretto ma ci abbiamo messo dentro non dei nuovi elementi ma delle condivisioni su elementi esistenti. E qui cosa sto facendo? Sto creando un nuovo voto e ci sto mettendo dentro non una nuova stringa ma sto copiando il riferimento alla stringa esistente. Non una nuova data, ma sto copiando il riferimento alla data che già esisteva. Non un nuovo voto, ma sto copiando il riferimento al voto che avevo. Eh, perché questo non è un problema? Quindi il problema di, di, di copiare piuttosto che condividere ce l'ho anche a questo livello qua. Cioè ogni volta che scrivo un uguale tra due riferimenti e oggetti, sto condividendo il riferimento. Questo è pericoloso o no? In questo caso non è, non è pericoloso, va bene così, mi posso fermare così, per due motivi diversi. Il primo motivo è che sia corso che data sono oggetti cosiddetti immutabili, cioè una stringa in Java è immutabile. Una volta che l'ho definita non c'è nessun modo per cambiarla. Quindi il fatto che io ne faccia una copia identica o usi lei stessa non mi cambia nulla, perché io non, non c'è comunque nessun modo di modificarla quella stringa e quindi è indistinguibile il fatto che io usi la stessa stringa o ne costruisca un'altra da zero ma che abbia lo stesso identico contenuto. Per il campo data anche noi non abbiamo ancora studiato ma l'oggetto localdate e tutti gli oggetti della libreria java.time sono tutti oggetti immutabili. Allora ogni qualvolta un oggetto è immutabile, il che vuol dire che non esiste nessun metodo per modificare i suoi attributi, allora il problema della copia non si pone. Il problema della copia, la problematica che avevamo prima sul libretto era eh, che io andavo a modificare quell'oggetto. Questo discorso non l'abbiamo fatto la prima volta che abbiamo creato un nuovo libretto per estrarre i voti uguale a 28. Perché lì abbiamo estratto un voto ma non l'abbiamo modificato. Quindi prendere, copiare, ricopiare, riportare gli oggetti da altre parti non è un problema fino a quando a qualcuno non viene l'idea in mente di dire ma proviamo a modificare questo oggetto. Allora a questo punto viene modificato in tutti i punti in cui è presente. Ogni qualvolta un oggetto o una proprietà è di, un, è di una classe immutabile, cioè non ha nessun metodo per modificare le sue, eh, le sue proprietà interne, il problema della copia non esiste. Allora, string è una, una, una classe immutabile, LocalDate è una classe immutabile, voto è un valore primitivo, è un int, e in quanto int è un tipo primitivo e viene sempre copiato il valore quindi non è un oggetto in realtà in Java, un int non è un oggetto e quindi se ne copia il valore e non se ne copia il, ehm, il riferimento quindi in questo caso, ma avendo noi analizzato i tipi dei, delle varie ehm, dei vari attributi dell'oggetto vuoto eh, abbiamo deciso che a questo punto non è un problema cioè io stesso, questo integer che vale 24% viene copiato in quest'altro int che vale inizialmente 24 ma se modifico quest'altro sto modificando l'intero che è memorizzato all'interno di questo oggetto cioè con i dati questo int è un oggetto primitivo okay? eh, primitivo del linguaggio Java e quindi non è eh, è un tipo di dato primitivo, scusate, non è un oggetto e quindi non esiste questo meccanismo del riferimento a un oggetto esterno mm? è un dettaglio ma è un dettaglio su cui Uh, spesso ci andiamo a schiantare perché non capiamo cosa stiamo condividendo oppure no uh, quindi se, no, se così non fosse cioè se le stringhe non fossero immutabili come potremmo risolvere il problema? Vabbè, il problema lo potremmo risolvere usando magari il copy constructor della string oppure uh, usando ad esempio new string facendo una new esplicita e inizializzando, e questo esattamente è un copy constructor. Adesso che conosciamo il nome, cioè, quando facciamo new string e gli passiamo come parametro una stringa, diciamo: Guarda, io ho già una stringa, creamene un'altra, creamene un'altra nuova che abbia lo stesso contenuto. L'abbiamo anche fatto prima. Se non sbaglio no, non l'abbiamo mai fatto, scusate, non in questo esercizio quando creiamo una nuova ArrayList passandogli come parametro a un ArrayList esistente stiamo usa usando lo stesso meccanismo cioè stiamo ehm, creando, usando un copy constructor cioè un costruttore che crea un oggetto copiando il valore di un oggetto dello stesso tipo già esistente questo non serve nel caso le stringhe sono immutabili quindi questo new string è sempre inutile non serve a niente allora, fatto questo, noi possiamo modificare la classe libretto dicendo, no, il voto 2 non è una condivisione del riferimento che, al V che già esisteva, ma è un nuovo voto che viene inizializzato con V. Quindi ovviamente i setter li farà la classe voto internamente al suo copy constructor, anziché eh, farla... Eh, ovviamente non ci viene neanche in mente di creare un nuovo V2, un nuovo... Eh, vi spiego cosa non mi verrebbe mai in mente, non mi verrebbe mai in mente di scrivere questo, v2 è uguale new, voto, tra parentesi, v.getCorso, v.getData, v.getVoto, cioè non mi verrebbe in mente di chiamare il costruttore normale passandogli uno a uno tutti gli argomenti del Uh, lui adesso Java sarà l'abbia solamente perché si chiama V2 dovrei chiamarlo in modo diverso. Uh, non fosse anche perché ho sbagliato l'ordine degli argomenti. Devi scambiare argomenti, data e voto. Ok, okay. Uh, questo è un altro modo per risolvere il problema. Esplicitamente creo un nuovo voto passandogli i tre parametri di cui è composto il voto stesso, copiandolo da V. Però questo abbiamo, ci siamo abituati a non voler vedere queste cose, cioè quali sono i parametri, le proprietà della classe voto e come fare a ricopiarle è un compito della classe voto, non è un compito di chi usa questa classe. Perché di nuovo, il solito ragionamento, se un domani qualcuno aggiungesse un quarto attributo alla classe voto, io devo modificare questo metodo e se mi dimentico di modificarlo creo problemi in tutto il programma. Quindi questo non mi viene in mente di farlo. In realtà l'operazione che sto facendo è la stessa, ma la faccio fare alla classe voto e non la faccio nella classe libretto, dove non è il suo posto. Ok, con questo ragionamento possiamo riprovare a eseguire il nostro codice. Che a questo punto, se tutto va bene, mi dirà che eh, il miglioramento del libretto passa da 30-28-24 a 30-30-26. Quindi finalmente è riuscito a mantenere il libretto vecchio Lib diverso, separato rispetto al libretto vecchio. Ehm, migliorato questo è un modo di implementarlo quindi il problema era eh, devo creare una copia dell'oggetto voto anziché condividere il riferimento una soluzione è stata implemento un copy constructor un altro metodo equivalente a questo di ottenere lo stesso eh, lo, stessa, eh, lo stesso risultato è quello di implementare un metodo clone, che è un metodo che già faccia una copia dell'oggetto. Per tradizione questo metodo si chiama clone. Public vuoto, clone. Un metodo che clona l'oggetto. Oh, poi questo metodo che cosa farà mai? Farà esattamente le stesse cose di prima, ovviamente. Creerà un voto V, eh, pardon, come new voto a cui passerà come costruttore eh, abbiamo detto corso voto local date this.corso this.voto this.localDate this.data e return V. Quindi questo metodo clone è un metodo che eh, si eh, occupa di creare crea una coppia, tra virgolette clone, dell'oggetto esistente, dell'oggetto presente, this come nuovo oggetto. Quindi non condivide, ma crea un nuovo oggetto che sia esattamente un clone di quello esistente. Ovviamente le operazioni che fa sono sempre le stesse. Qui in realtà avrei anche potuto chiamare il, il copy constructor, avrei potuto scrivere new voto of this non l'ho fatto perché magari nell'oggetto o abbiamo il copy constructor o abbiamo il metodo clone non li abbiamo entrambi è una scelta però se ci fossero entrambi il metodo clone non è altro che return new, new voto del copy constructor è la stessa cosa le operazioni da fare sono sempre le stesse copiare uno a uno i valori delle proprietà dell'oggetto e quindi qua avremmo potuto anche scrivere equivalentemente voto v2 uguale, uguale v.clone. Troverete che in molti, molti oggetti di libreria hanno un metodo clone no? che fa esattamente questo lavoro. Quindi, se trovate in, in libreria delle, degli oggetti che hanno un costruttore che accetta come parametro un oggetto dello stesso tipo, pensate, ah, questo è un copy constructor. Se avete un oggetto, un metodo tipo clone, molto probabilmente fa esattamente questo lavoro. Quindi vediamo che se noi lo implementiamo col metodo clone anziché col metodo del costruttore copia, ovviamente il risultato non cambia. Sono semplicemente due pattern di programmazione, copy constructor e clone method e metodo clone, che possiamo scegliere di implementare e sono anche espliciti nel senso che chi legge il codice si rende conto di quello che stiamo facendo anziché chiamarlo in mezzo di fantasia lo chiamiamo clone così sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando oppure un costruttore che prende un parametro uguale a se stesso, uguale dello stesso tipo sappiamo già che cosa fa questo è già più difficile da leggere cosa sta facendo? Ma sta modificando qualcosa? lo sta prendendo? eccetera quindi questo non ci piace non ci piace, lo scriviamo perché magari chi legge il codice... Dice, eh, ma a lui piacerebbe questo, no? Non ci piace, ma non perché non piace a me, perché il mio senso estetico è del tutto irrilevante, ma perché eh, crea meno leggibilità nel codice e quindi alla fine più difficoltà di, di, eh, di gestione, eh? di evoluzione del codice stesso. Ok, quindi quella che sembrava una cosa facile ci ha permesso di scoprire, diciamo così, questi micro pattern di programmazione. E abbiamo risolto anche il punto 6, 7, perdon, Punto 8. Stampare il libretto, questo punto quello originario, in ordine alfabetico di esame e in ordine numerico decrescente di voto. L ordine alfabetico di esame e ordine numerico decrescente di voto. Allora, quello che non ci dice eh, questo, questo punto 8 è che cosa succede al libretto stesso. Cioè, nel libretto io ho inserito i voti in un certo ordine. Ok? ora li sto stampando e ciò che stampo, visto che è un array list, eh, mi, mi riporta gli elementi nello stesso identico ordine in cui li avevo inseriti. Va bene. Se io eseguo ciò che mi chiede il punto 8, cioè stampa il libretto in ordine alfabetico, lo stampo in ordine alfabetico ma poi il libretto rimane nell'ordine di inserimento e poi quando lo stamperò in ordine di voto lo stampa eh, in ordine di voto, ma il libretto rimane in ordine di inserimento? Oppure sto dicendo riordinami, riordinami il libretto in ordine di, di voto, oppure in ordine di alfabetico di esame, di corso, e poi dopo che l'hai stampato ordinato, dentro la classe libretto eh, gli elementi rimangono ordinati? Questa piccola differenza, ovviamente, sta nel, ehm, nel, nel decidere se. Viene messo in ordine, riordinato il libretto di partenza oppure una sua copia. Quindi di nuovo stiamo ragionando su lo stesso oggetto o un oggetto diverso. Allora, per, eh, per generalità noi possiamo pensare di introdurre tre metodi nel libretto. Uno che faccia la copia, uno che ordini per corso l'altro che ordini per voto. Così se io voglio ordinare il libretto di partenza, chiamerò il metodo ordina percorso sul libretto lib e quindi mi ordina il libretto di partenza. Se invece non voglio, io mi faccio fare una copia e ordino una copia. E così il libretto di partenza rimane invariato. Quindi ho queste possibilità che sarà il chiamante a poter decidere quale utilizzare. Quindi mi sembra a costo basso un'operazione abbastanza semplice. Ehm, allora, Vuol dire che dentro il nostro libretto noi aggiungiamo tre metodi. Uno di copia, a questo punto abbiamo parlato di copie, di cloni, eccetera. Quindi possiamo inserire un, un copy constructor alla classe libretto. La classe libretto aveva già un costruttore? Sì, ne aveva uno, estrae i voti uguali. Eh, non ne aveva dunque, aveva il costruttore di default non lo vedo, mi pare di no, andiamo un po' a vedere forse non ce l'aveva eh, pardon, model libretto, quindi aveva il metodo add, il metodo cerca nome corso crea libretto migliorato eh, però un costruttore non ce l'aveva perché anche questo, estrae il libretto, non, detto, non è un costruttore perché non costruisce l'oggetto dato, ma ne costruisce un altro. Allora, possiamo, per aggiungere un copy constructor, dobbiamo fare attenzione, eh, perché attualmente questa classe non ha nessun costruttore, e quindi Java ne genera automaticamente uno, costruttore che non fa nulla. Eh, nel momento in cui aggiungiamo noi un costruttore Java non aggiunge più quello automaticamente e quindi dovremo aggiungerlo noi a mano lo vediamo subito public io definisco il copy constructor ok libretto ehm, quindi si chiama così tra parentesi libretto lib e qui dentro faccio il lavoro del copy constructor quindi questo Copy, constructor mi basta dire questo, ormai abbiamo capito di cosa si parla. Se io salvo questo, nel momento in cui salvo questo diventa tutto rosso, diventa tutto rosso perché ogni volta che scrivo new libretto, lui mi dice guarda che attenzione che il costruttore il libretto non è definito. Ma come un attimo fa non ti arrabbiavi, ti andava bene, adesso ho aggiunto un pezzo e tu mi dici che una cosa non è più definita. Perché non è più definito il costruttore di default che Java aggiungeva automaticamente. E perché? Perché ho messo un costruttore io. Quindi giustamente Java ragiona così, dice se tu hai messo un costruttore sai cosa stai facendo e quindi io non tocco nulla, sei tu, sei tu che sai come si costruisce quell'oggetto. Ma se eh, non mi dici nulla, ovviamente quell'oggetto deve essere costruibile in qualche modo e quindi ne definisco uno sotto banco automaticamente di nascosto. Quindi dovremmo semplicemente aggiungere un costruttore che non fa nulla, che non riceve parametri e non fa nulla. Bon. Se vogliamo proprio essere, ma non ci serve a niente, se questa classe fosse ereditata da altre classi è sempre bene in ogni costruttore come prima cosa delegare al costruttore della superclasse. In questo caso la superclasse di libretto è object che non fa nulla però eh, prendiamolo come buona abitudine quando faremo anche le classi estese. Quindi a questo punto, riaggiungendo questo costruttore che non fa nulla, perché come dicevamo la list viene creata direttamente dalla new, viene creata direttamente nell'inizializzazione della list, quindi non ha bisogno di fare nulla questo costruttore, ehm, semplicemente ehm, lo definiamo e a questo punto il programma continua a funzionare come prima, esattamente come prima. E quindi new, new libretto non dà più errore. Però il questo è il costruttore di default, crea un libretto nuovo, quindi scriviamo pure crea un libretto nuovo e vuoto, mentre il copy costratto creerà un nuovo libretto che è una copia di quello esistente. E come possiamo fare? Allora noi abbiamo un dis.voti, che è un array list che abbiamo appena creato in questo oggetto nuovo e dobbiamo travarrarci dentro tutti i voti che erano dentro la ArrayList del libretto lib. Eh, non mettiamoci ovviamente a fare un ciclo for, ma semplicemente usiamo il metodo addAll che appende tutti gli elementi della collection specificata alla fine della lista corrente e l'ordine è quello definito dall'iteratore specificato che è quello della relist significa l'ordine di inserimento, quindi esattamente nell'ordine di prima. Quindi aggiungo semplicemente un add -all di lib.voti. Questo lo posso fare perché essendo una classe di tipo voti, di tipo libretto, pardon, ho accesso a, diretto alla proprietà voti, perché in realtà su questo oggetto il metodo getVoti non l'abbiamo definito ma volutamente non l'abbiamo definito, perché non vogliamo che altri vadano a vedere o a maneggiare direttamente list al nostro interno. Quindi dis.voti è una nuova array list diversa da quella di lib, e perché sia una nuova array list lo vedo qui, nasce vuota e io la riempio copiando, inserendo, condividendo i riferimenti ai voti. Quindi attenzione che qui stiamo... Eh, Co copiando il libretto ma condividendo gli oggetti voto, non sto duplicando gli oggetti voto come invece facevo con, ehm, con, con questo metodo qua in cui andavo a clonare i singoli voti. Per questo motivo si dice che questo costruttore è un costruttore shallow, cioè non molto profondo, superficiale, copia. Copia superficiale, cioè fa una copia dell'oggetto corrente, ma non fa delle coppie degli oggetti contenuti in esso. In particolare gli oggetti voto vengono condivisi rispetto alla copia precedente. In questo caso è appunto un costruttore di copia di tipo superficiale, tipo shallow. E fa attenzione, devo saperlo, perché eh, gli oggetti voto corrispondenti sono condivisi tra il nuovo libretto che ho clonato e il libretto precedente. Eh, L'alternativa, che qui non è, questo non è implementato, sarebbe una coppia di tipo deep, oppure profondo. La coppia profonda eh, fa sì che anche gli oggetti voti, qui non potrei fare un addol di voti, ma dovrei a questo punto fare un ciclo e fare il new, clonare o creare nuovi voti per ciascuno dei voti. E quindi eh, chiamare, diciamo così, ai livelli successivi anche l'operazione di clone. Ovviamente questa coppia profonda eh, mi dà un oggetto che è completamente separato, a questo punto non condivide più nulla con quello precedente, ma, eh, ma usa oggetti completamente distinti, ovviamente costa più tempo, costa più tempo, costa più memoria perché sto duplicando tutto. L'operazione Shallow invece con, mantiene gli stessi oggetti ma li mette in una lista, in questo caso diversa in questo caso ci può bastare questo facciamo sempre attenzione quando parliamo di copia se stiamo parlando di copia superficiale o copia profonda in questo caso è una copia superficiale allora avendo questo era il primo metodo mi faccio una copia del libretto perché mi basta? ma perché eh, il punto dell'esercizio che sto cercando di risolvere mi chiede semplicemente di stampare gli stessi voti in un ordine diverso allora se devo stampare gli stessi voti in un ordine diverso non devo modificare gli oggetti voto e quindi mi va bene condividerli ricordiamoci che il discriminante era devo modificarlo oppure no in questo caso non devo modificarlo e quindi mi va bene questo è il primo metodo che dovevo aggiungere poi per implementare eh, l'ordine alfabetico a questo punto semplicemente eh, metto due metodi sul, eh, nuovi sulla classe libretto che chiamerò public void Ordina percorso, ordina il libretto corrente percorso, quindi in qualche modo sto dicendo che riordina eh, i voti presenti nel libretto corrente per alfabeticamente percorso. Quindi i, i voti saranno gli stessi, gli stessi oggetti voto, ma rimescolati in modo che compaiano in ordine alfabetico. Eh, ovviamente l'oggetto voti è un array list e ha, come tutti gli array list, un metodo sort già pronto. Eh, il metodo sort. Quindi io posso chiamare il metodo sort su, su questa array list e qual è il criterio di ordinamento? quindi questo mi, mi basta cioè, questo è il metodo che serve delego al metodo sort dell'array list e dico alla, alla mia array list per favore mettiti in ordine la mia array list però deve sapere in che, in che ordine no, porsi allora Posso, come fa la realista, sapere come ordinare gli elementi? Vabbè, saranno i singoli voti che devono avere un ordine. Allora, il metodo di ordinamento eh, deve ovviamente basarsi su un criterio di ordinamento. Il criterio di ordinamento può essere definito in due modi. Eh, in questo caso stiamo ordinando dei voti. Allora, ogni oggetto, come l'oggetto voto, può avere un per ogni oggetto, come l'oggetto vuoto, possiamo definire l'ordinamento naturale, il metodo di ordinamento naturale, predefinito, nativo, diciamo, lo chiamiamo ordinamento naturale, oppure dei metodi di ordinamento alternativi. Quindi tutte le strutture dati, le liste, ad esempio, che sono composte di questi oggetti, poi potremmo ordinarle sulla base dell'ordinamento naturale dell'oggetto e verrà più semplice, oppure sulla base di criteri di ordinamento diversi da quello naturale. Io voglio, posso ordinare la stessa sequenza di elementi con criteri diversi, in momenti diversi. Uno di questi criteri sarà il criterio che ritengo più naturale. Come faccio a definire? Quindi vediamo le due parti. Allora, diciamo, in questo esercizio noi useremo l'ordinamento naturale come ordinamento alfabetico e l'ordinamento aggiuntivo per ordinamento per voto. Ok? Come faccio a definire l'ordinamento naturale? Vedete che in questo caso il metodo sort mi dà errore proprio perché non è stato definito né un ordinamento naturale né un ordinamento aggiuntivo. Per definire un ordinamento naturale di un oggetto e quindi qui torno sull'oggetto voto perché è l'oggetto voto che deve sapere come fare a mettersi in ordine rispetto agli altri oggetti voto devo dichiarare che questo voto sa come confrontarsi con altri voti e quindi implementa l'interfaccia comparable, eh, comparable di voto. Quindi sto dicendo, guarda che questo oggetto voto è capace da solo a confrontarsi con altri oggetti voto, ovviamente qua sono obbligato a mettere la stessa classe dell'oggetto. Nel momento in cui dico che, che la classe voto implementa l'interfaccia comparable, la classe voto dà errore, perché mi dice, eh bravo, sì, tu mi hai detto che lo implementa, però il metodo che implementa non l'hai messo. E eh, va bene, aggiungiamo allora il metodo che devo implementare, cioè il fatto di implements comparable mi obbliga, o almeno mi impegno, a definire un metodo che si chiama compareTo, che confronta questo, ehm, questo voto con un altro voto. Qui lo chiama O, io preferisco chiamarlo other. E il metodo compareTo deve restituire un valore minore di 0 se, quindi deve restituire, mettiamolo qua come commento, minore di 0 se this è minore di other, uguale 0 se this è uguale other, maggiore di 0 se this è maggiore di other. Cioè io devo analizzare i valori, le proprietà dell'oggetto voto e decidere se io voglio che questo oggetto this venga prima o dopo dall'oggetto other che mi è stato passato. Quindi mi danno due oggetti, this e other, li analizzo, decido quale deve venire prima e restituirò un valore negativo, nullo o positivo a seconda di quale dei due ritenga che debba venire prima. Poi il metodo sort userà questo compareTo, Uh, ovviamente per, uh, per poter decidere come far ordinare gli elementi. In questo caso, nel nostro caso, e quindi Comperture è l'unico metodo che devo implementare per poter rendere un oggetto comparable, hm? quindi che è capace da di confrontarsi col metodo di, or di ordinamento naturale. In questo caso l'ordinamento naturale qual è quello che uh, abbiamo, abbiamo scelto, che sia quello per nome del corso. Quindi in realtà dovrei andare a confrontare se, eh, se ad esempio dis.corso è minore di eh, other.corso allora eh, dis.corso allora, eh, minore di other allora ritorna un numero negativo, cioè ad esempio meno 1 altrimenti, if, eccetera, eccetera potrei fare questa trafila cioè andarmi a fare questi confronti eh, in realtà sulle stringhe l'operatore minore non è definito quindi in realtà non sarebbe, dovrei ancora sistemarlo no? ma eh, in realtà eh, io sto confrontando due oggetti tipo string string sono comparable? sì e se string sono comparable allora hanno un metodo compareTo e allora perché non fare chiede direttamente a dis.corso, che è una stringa, di confrontarsi con other. Poiché string è già uno, eh, un oggetto comparable, ha un metodo compareTo che serve per confrontare, eh, non adder, ma adder.corso, chiaramente, sulla confrontare questa stringa corso, this è l'oggetto vuoto, dis.corso è una stringa, quindi questa stringa confrontala eh, con la stringa corsa dell'altro oggetto adder. E questo è il mio valore di ritorno. Quindi di nuovo sto implementando questo comparatore delegando il confronto tra oggetti voto al confronto tra oggetti stringa. Mm, avete già capito che questo meccanismo di delega a me piace tanto perché mi permette di non scrivere tanto codice, il che vuol dire non fare errori, perché ogni riga di codice che scrivete è un rischio per la vostra salute e per gli errori ok eh, a questo punto tornando qua il metodo sort dovrebbe nel momento in cui si accorge che voto l'ho modificato dovrebbe ricompilarlo e dovrebbe funzionare se ricordo bene Dunque vediamo un po' perché a volte voti, è una lista di voto sì, quindi il voto dovrebbe essere ordinabile vediamo un po' che mi dice che non posso farlo vabbè, questo scusate, ma lo, lo, lo risolvo dopo per non perdere tempo probabilmente è un problema di ricompilazione eh, l'altro metodo che vi dicevo per, mettere, per ordinare eh, quindi il metodo Primo, il primo punto che ci portiamo a casa è l'ordinamento naturale di un oggetto è basato sulla definizione di un metodo compareTo eh, attraverso il quale l'oggetto può implementare l'interfaccia comparable e quindi questa interfaccia impone un ordine totale sull'oggetto che viene chiamato ordine naturale, ordinamento naturale del metodo stesso. Avevamo poi ovviamente la seconda modalità, il secondo metodo Um, ok, prima di passare ho eh, oh, oh, oh, ricordato qual è l'errore qua scusa eh, il metodo che devo chiamare non è eh, il metodo sort dell'oggetto list per far funzionare l'ordine naturale ma esiste in realtà un metodo che si chiama collection.sort qui c'è una, una una modifica che è venuta da Java 8 in avanti per cui eh, eh, c'è una versione che non è troppo coerente, però allora sort di this.voti, sort, dove siamo, qua, di this.voti, ok, ho sbagliato la sintassi, e qui ovviamente c'è una classe collections in java.util, collections con la S, non è collection che è l'interfaccia madre di tutti, è una classe che contiene dei metodi di comodo che lavorano sulle collection, poi il metodo sort esiste ma lo vedremo tra un secondo quando ho pensato già alla seconda possibilità mi è venuto in mente perché la prima era sbagliata quindi questo metodo collection.sort eh, ordina la lista in ordine crescente usando l'ordine naturale degli elementi e mi dice ovviamente che gli elementi devono essere comparable e quindi devono aver implementato il metodo compareTo questo è il metodo normale se andiamo su, adesso per fortuna non dà più errore perché ho ricordato la causa Uh, quindi vediamo che il punto 7, possiamo cominciare a implementarlo, uh, stampa in ordine alfabetico e quindi chiamiamo libretto alfabetico uguale lib new, usiamo un copy constructor di lib e eh, ordiniamo ordina percorso. A questo punto dovremo poter stampare il libretto alfabetico e, eh, e dovremo vederlo ordinato in modo alfabetico. Vediamo subito se, se funziona. Vedete che compare l'ultima cosa che abbiamo stampato, il libretto in ordine alfabetico, analisi 2, poi economia, poi tecniche di programmazione abbiamo scelto di ordinare una copia del libretto e non il libretto originario, quindi il libretto originario non è cambiato. Stiamo riusando gli stessi oggetti voto, eh, ma non è un problema perché li stiamo, non li stiamo modificando. Adesso io voglio anche stampare, in ordine sempre nel punto 7, stampa in ordine di voto. Eh, però a questo punto la classe voto, non posso usare esattamente lo stesso appro approccio, perché eh, la classe voto ha già un ordine naturale, quindi io voglio a questo punto ordinare la stessa lista, eh, quindi nel metodo eh, libretto, ordinarla non per corso ma per voto, per voto e eh, dovrò eh, definire un ordine chiamare il metodo di ordinamento però con un ordinamento diverso da quello naturale allora questo si può fare eh, perché la classe collections.sort vediamo un attimo ha due modalità di funzionamento ha due modalità di funzionamento una prima modalità nella quale è necessario passare un solo parametro, cioè l'oggetto da eh, ordinare, e in questo caso usa l'ordine naturale degli elementi. Ma una seconda modalità di funzionamento in cui riceve due parametri. Il primo parametro è la lista da ordinare. Il secondo parametro è un oggetto di tipo comparator. Cioè l'oggetto voto è capace di confrontarsi da solo con se stesso, con copie di se stesso, eh, usando l'ordinamento naturale, ma se io voglio usare un ordinamento diverso posso usare una classe esterna che è una classe di tipo comparatore, quindi attenzione comparable sono io che sono capace di confrontarmi comparator è una classe esterna che è in grado di confrontare oggetti di tipo voto e allora dirò all alla, al metodo sort, senti ordinami questa collection usando non l'ordinamento naturale bensì l'ordinamento specificato da questo comparatore quindi io posso usare questo metodo in cui dico, ordina la lista dis.voti, ma eh, usa come comparatore una, una classe, un comparatore che cos'è? Non è altro che una classe che implementa l'interfaccia eh, comparator di voto. E poi dentro avrà un metodo, anche lui, compareTo. Quest'altra classe la devo creare, quindi vicino a voto dovrò creare, per il momento, dove siamo? Eh, per il momento lo creiamo così poi troveremo dei modi, modi anche molto più rapidi di creare queste cose eh, all'interno del modello avrò un compare un compare eh, o oh, diciamo in italiano confronta voti per eh, valutazione dalla votazione più alta alla più bassa crea una classe no? Eh, confronta voti per valutazione che non deve la posso mettere con visibilità package non deve essere necessariamente pubblica questa classe perché è solamente interna al model eh, è una classe di servizio al modello stesso poi impareremo come farla ancora più privata e eh, faccio sì che questa classe implementi l'interfaccia comparator comparator comparator di che tipo voglio confrontare Ovviamente comparare è un tipo generico Come tutti i tipi che hanno a che fare con le collection Voto Quindi sto creando una classe eh, Nuova Confronta voti per votazione che, che sia Implementi un comparatore di voti E questa classe qui Quando me la crea Eclipse eh, Visto che eh, gli ho detto che devo implementare Questa interfaccia Già mi predispone questa interfaccia questo metodo compare, che è quello che serve per implementare il metodo, per implementare la, il confronto. A questo punto io devo confrontare un oggetto voto o 1, un altro oggetto voto o 2. Eh, ciò che vorrei fare è, eh, allora se io ordinassi i voti in ordine crescente dovrei fare o 1voto meno o 2voto ma io voglio invece un ordinamento decrescente, quindi dovrò dire fare O2 1 eh? Perché io voglio che O2 venga prima se il suo voto è più alto. Voglio che venga dopo se il suo voto è più basso. Eh? E quindi la sottrazione dovrò fare al contrario. Ovviamente questa sottrazione non la posso fare, perché l'attributo voto... Non posso farlo come prima, perché ho dentro la classe voto e potevo leggere gli attributi. Qui sono fuori dalla classe voto, sono dentro la classe confronta voti per votazione, quindi dovrò usare ovviamente il getter, l'accessor method, getVoto, per prendere voto. Ma questo non è un problema. Quindi questa classe mi dice un metodo alternativo di confrontare due voti, mentre quel metodo naturale è confronto alfabetico, il metodo alternativo è eh, ordine decrescente di voto, e allora nella mia classe libretto, semplicemente userò questa una nuova istanza, quella è una classe, quindi per poter passare la funzione devo passare un oggetto, confronta, si chiama, ha un nome lungo, confronta voti per valutazione, per, val per valori decrescenti della valutazione, quindi non posso passare semplicemente la classe, No, questo sarebbe un errore di sintassi, io per, passare, per chiamare un metodo devo passare un oggetto, quindi creo un nuovo oggetto, che è un oggetto un po' strano, perché è un oggetto che non ha nessun attributo, non ha, non ha valore, ha solamente un metodo, e vabbè, di fatto è un contenitore di funzioni, di metodi. E a questo punto la funzione sort non userà più il comparator, il compareTo della classe voto ogni volta che deve confrontare degli elementi per ordinarli, ma userà il, questo nuovo comparatore. E quindi anche qua basterà ripetere le stesse operazioni che abbiamo fatto prima, eh, quindi abbiamo ordinato per voto, per voto, quindi decre voti, decrescenti, voti decrescenti, quindi cre creiamo una copia del libretto, i voti decrescenti li ordiniamo per voto e quindi proviamo a stamparli, per voti decrescenti eseguiamo questo programma e ci farà vedere no qui c'è un errore che errore mi dici voti decrescenti qual è l'errore scusami ah scusa c'è troppe parentesi tonde qua ok voti decrescenti allora mi stamperà a questo punto 30 28 24 che è l'ordine ovviamente decrescente dei voti, mentre prima qui me l'aveva stampato in ordine alfabetico crescente, e qui me lo stampa in ordine di voto decrescente. Quindi, riassumendo, ogni oggetto può avere un ordinamento naturale, l'ordinamento naturale è definito dal fatto che l'oggetto abbia implementi l'interfaccia comparable e quindi abbia un metodo compareTo. ComperTo molto spesso delega agli oggetti sottostanti per definire, o una combinazione di delega agli oggetti sottostanti per definire l'ordine. Posso anche eh, gestire un ordinamento diverso dal, eh, da quello naturale, basta definire una classe comparator, una classe esterna che implementi il comparator e quindi ogni volta che devo ordinare un elemento dovrò semplicemente non fare affidamento solo sull'ordine naturale, ma specificare il comparatore. Ecco, la cosa che mi aveva indotto prima in confusione è il fatto che da Java 8 in avanti eh, eh, direttamente l'arrayList ha un metodo sort, però il metodo sort richiede, funziona solamente col comparator, non funziona con l'ordinamento naturale. Quindi avrei potuto fare anche così, esattamente eh, chiamare il metodo sort della classe voti. La mia confusione era dovuta al fatto che ero convinto che sort dell'arrayList della funzionasse anche senza parametro con l'ordinamento naturale e invece no, questa è stata una asimmetria nella libreria che mi ha, creato, mi ha indotto in confusione. Quindi queste due forme sono esattamente equivalenti, adesso ovviamente lasciamo una sola, ma lasciamo l'altra come riferimento. Um, ok, io eh, a volte ho visto alcuni di voi che usano il metodo compareTo per verificare se due elementi sono uguali oppure sono diversi. Allora, se, attenzione: compare to serve per vedere se un oggetto è maggiore, minore o uguale, e ha senso definirlo solamente su oggetti che sono dotati di un criterio di ordinamento, come in questo caso ordinamento alfabetico o ordinamento per voto. Eh, in generale, non è detto che un oggetto abbia un criterio di ordinamento. Cioè, immaginate che un oggetto rappresenti dei punti nello spazio, x, y, z. Allora, io posso sempre dire se i due punti sono uguali, perché la x, la y e la z sono uguali. Ma non posso a priori dire quale punto viene prima dell'altro, non c'è un ordinamento naturale per i punti nello spazio. Quindi è un errore concettuale usare il metodo compareTo per, per confrontare due oggetti e scoprire se sono uguali o no. Perché ci basta un concetto più semplice che è quello di uguaglianza per, confrontare, per sapere se due oggetti sono uguali e non abbiamo bisogno di usare un criterio più potente che non è detto che sia definito su tutti gli oggetti che è quello del confronto per ordinamento totale. Allora, se io voglio confrontare due elementi, devo usare, per vedere se sono uguali, devo usare il metodo equals. Se io invece voglio eh, invece definire l'ordine degli elementi, userò il metodo compareTo, non confondiamoli. Se mi basta confrontare se un oggetto è uguale all'altro, uso a.equalsB. E non farò a.compareToB uguale o uguale a zero. Eh? Perché a parte il fatto che è più lungo da scrivere, ma non è detto che, che tutti gli oggetti possano implementare compareTo perché non è detto che su tutti gli oggetti si possa definire un ordinamento totale. Questo però mi fa anche dire che quale che sia il criterio di ordinamento totale e quale che sia il criterio di uguaglianza equals, i, i due devono andare d'accordo. Cioè io sono tranquillo perché ho definito un ordinamento totale basato sul nome del corso, ma anche un criterio di uguaglianza che è basato sul nome del corso. Quindi è responsabilità mia, quando definisco sia il metodo equals sia il metodo compareTo, far sì che lavorino sugli stessi attributi, che siano coerenti tra di loro. Che il criterio di uguaglianza che l'oggetto conosce di se stesso e il criterio di ordinamento che l'oggetto conosce di se stesso siano coerenti. Questo non me lo fa nessuno in automatico, devo garantirlo io. Quindi il compareTo non è obbligatorio inserirlo, ma se lo inserisco devo farlo coerente col metodo equals. Se non riesco a farlo coerente con il metodo Equas, è meglio non farlo con Pertu e avere un comparatore esterno, così almeno è esplicito e chiaro che è una cosa diversa e non è detto che coincida con l'uguaglianza degli oggetti. Di mm? uh, Equals e del suo gemello code parleremo tra breve perché eh, questi metodi di autogestione degli oggetti devono avere una coerenza interna, altrimenti poi le librerie che danno per scontati che questi metodi siano fatti bene, se noi li implementiamo male, invece la libreria poi risponderà a un risultato errato. Va bene, siamo alla fine nel senso che abbiamo solamente più un punto eh, che sembra più facile degli altri. Cancellare dal libretto tutti i voti inferiore a 24. Allora, qui eh, ormai il discorso ma cancelliamo dall'inizio del libretto di partenza oppure ne facciamo una copia, ormai l'abbiamo superato perché abbiamo il metodo di clone. E quindi noi facciamo un metodo che cancelli dal libretto corrente e poi se uno vuole se ne fa una copia e cancella solamente dalla copia. E quindi aggiungiamo un metodo in fondo che sarà l'ultimo di questa. Lungo esercizio un metodo public eh, void cancella voti scarsi. Ok? Quindi questo metodo elimina dal libretto, elimina dal libretto tutti i voti minore 24. Quindi, questa è una banalità da implementare. No? Ops, pardon, scusate. Che mi... È una banalità da implementare perché basterà iterare sui voti del libretto for voto v due punti dis.voti, eh, se v.getVoto di è minore di 24, allora dis.voti. Dalla lista dei voti Cancellerò E noi abbiamo visto che c'è un metodo remove L'oggetto v Banale, sto usando, sto iterando la lista E per ogni elemento della lista mi chiedo Guarda, tu caro elemento v, hai un voto minore di 24? Sì, allora ti cancello E poi vado passo l'elemento successivo e vado avanti così quindi posso tornare in test libretto per testare questo metodo quindi 8 nel nostro libretto non abbiamo voti minori di 24 quindi elimina voti bassi eh, quindi magari potremmo dire che Ah, noi avevamo un voto economia 3, aspettate un attimo altro. conflitto no, non abbiamo un libretto che contenga dei voti bassi, quindi ehm, aggiungiamolo dai. Aggiungiamo, lib.add, new voto, questa volta gli diamo un bel eh, 19 eh, di, del corso di. Mm, chimica, gli diamo 19 e poi l'ultimo campo la, la data localdate.now oggi ok e quindi abbiamo un libretto lib che conterrà anche un 19 questo libretto magari lo possiamo ordinare, facciamo così, ordiniamo in ordine alfabetico, lib.ordina, pertanto è l'ultimo punto, quindi non abbiamo più paura di, di sporcare il libretto. Ordina percorso, quindi vediamo un attimo se stampa la cosa giusta. No, perché ho un errore dove? System.out.println Okay. Quindi mi sta stampando un nuovo libretto che ha 28, 19, 24, 30 in questo ordine alfabetico. Ok? Adesso gli dirò di cancellare i voti bassi, quindi sto cancellando, cancella voti scarsi, dovrà cancellare il eh, 19 e quindi dopo mi aspetto che mi ristampi il libretto senza più questo 19. Quindi faccio run e non funziona. Qual è il problema? Mi dà un'eccezione che a prima vista è strana. Mi dice, eh, facciamo spazio per questo così lo leggiamo, l'eccezione è concurrent modification exception all'interno di bla bla bla bla libretto.java 200. Per questo eh, diciamo l'eccezione è stata scatenata all'interno di librerie, cioè di metodi della classe ArrayList, che io non posso vedere, non è colpa mia, ma eh, l'ultimo metodo, quello che mi interessa è il metodo mio, eh, cancella voti scarsi, alla riga 200. Concurrent Modification Exception, cosa vuol dire? A questa riga qua. Lui mi sta, si sta arrabbiando perché io sto ehm, modificando una lista sulla quale sto iterando. Quindi voi pensate a questo povero iteratore V che passa da un elemento al secondo, al terzo, al quarto, al quinto della lista e mentre lui sta andando avanti tranquillo noi gli togliamo da sotto il naso alcuni elementi della stessa lista su cui lui sta iterando. Allora questo non è permesso, non è possibile. Ok? Eh, non posso modificare una lista se ho in corso un'iterazione sulla lista a testa, anche perché poi non si capirebbe più nulla, perché io magari tolgo il terzo elemento stavo iterando sul quarto ma allora il quarto diventa il quinto e allora il quarto l'ho saltato oppure ero già sull'ultimo e allora devo, cosa dovrei fare tornare indietro di uno, sarei fuori dal, dalla lista non è definito il, il comportamento ehm, e quindi eh, mi dà un errore, mi dà un'eccezione se io tento di modificare una lista questo caso con remove ma anche con add mentre sto iterando sulla stessa lista non, non posso, mi dà errore allora come faccio a togliere degli elementi da una lista se non li posso togliere mentre li sto guardando e questo è una cosa, un problemino comune semplicemente man mano che li incontro li metto da parte e poi li cancellerò dopo quindi faccio un primo ciclo in cui trovo gli elementi da cancellare e poi farò una seconda passata in cui li cancello effettivamente quindi mi servirà una, una, una lista da, da rimuovere una lista di oggetti vuoto new array list di vuoto che parte vuota e poi ogni volta che trovo un vuoto da cancellare non lo posso cancellare subito ma semplicemente mi, mi, mi ricordo che questo è da rimuovere da rimuovere V. Eh, dopodiché Avrò alla fine di questa iterazione, quando l'iterazione sulla lista voti è conclusa, io avrò nella lista da rimuovere 0 o più elementi, magari non ce ne sono, magari ce ne sono alcuni. Allora in questa seconda volta itero sulla lista da rimuovere, quindi sempre voto V, però questa volta itero sul da rimuovere e per ogni elemento da rimuovere lo rimuovo dalla lista voti, remove di V. Ma non è cambiato niente, però stai rimuovendo dentro un ciclo. Eh sì, però sto rimuovendo dalla lista voti dentro un ciclo che itera su da rimuovere. Quindi sto iterando su una lista diversa rispetto alla lista da cui lo tolgo. E quindi il problema non si pone. Questa da rimuovere.add, avevo dimenticato un add tra righe sopra. Quindi faccio due giri, due passate. Nella prima mi metto da parte gli elementi da rimuovere, nella seconda li prendo uno per uno questi elementi e li tolgo dalla lista. Vediamo se questo funziona, poi vi faccio vedere come si fa invece più rapidamente. Quindi in questo caso, ecco, vedete le ultime due stampe che abbiamo fatto, avevamo eh, la versione analisi 2, chimica 19, economia 24, l'abbiamo ristampato senza chimica 19 e senza più quell'eccezione che non permetteva al programma di completarsi. Quindi ricordiamocelo, ogni volta che devo modificare il contenuto di una lista, mentre la sto iterando non lo posso fare devo segnarmi da parte, salvarmi da qualche parte le operazioni che devo fare da cancellare, da aggiungere e poi dopo che ho finito l'iterazione lo posso fare in realtà eh, questa parte qui è eh, un po' ridondante perché noi abbiamo visto noi stiamo facendo, possiamo esprimere no, questa seconda parte di cancellazione come un'operazione insiemistica io ho l'insieme dei voti a cui devo togliere l'insieme dei voti da rimuovere allora questo lo posso fare con un metodo di alto livello, quando abbiamo visto le liste, abbiamo visto le operazioni insiemistiche, dis.voti.removeall, Removeall, cancella da questa lista tutti gli elementi che sono contenuti nell'altra collection che ti specifico. da rimuovere. Quindi con un unico metodo, che poi ovviamente internamente ci impressionerà lui a fare questo ciclo, riesco a fare la stessa operazione e quindi non mi, non mi sbaglio più quindi eh, fatto questo riproviamolo abbiamo semplificato ma non dovrebbe cambiare la soluzione il risultato okay. quindi quando vedete quell'eccezione quell strana con current modification exception eh, sapete che non è una cosa strana che ha a che vedere con la concorrenza con i thread multipli, con i programmi che vanno avanti in parallelo ma semplicemente è l'iterazione su una lista che blocca la possibilità di modificare la lista stessa e di nuovo come ci siamo già detti più volte tutte le volte che è possibile usare un metodo di più alto livello ad esempio un metodo insiemistico che lavora sulle collection o un metodo che delega un altro metodo eccetera facciamolo sempre e cerchiamo di eh, resistere alla tentazione di farci noi a mano le iterazioni sulle singole eh, liste questa era quasi inevitabile ma non del tutto, perché se, se uno va a vedere la parte streaming della collection, che è un'estensione su cui non spenderemo tempo, non approfondiremo, c'è anche il modo di fare questo senza dover fare un'iterazione esplicita. Ok, con questo direi che si conclude no, il nostro lungo percorso di, di tre lezioni no, su questo esercizio libretto, che come vi dicevo è un esercizio un po' accademico perché si tratta di lavorare con delle, con delle liste, aggiungere, togliere, ricercare elementi, ma... Ehm, ci ha servito come pretesto per riuscire a, ehm, a toccare con mano in un problema semplice alcune problematiche di gestione delle strutture dati che poi ci ritroveremo sempre e quindi cerchiamo di prendere, come si dice, fin da piccoli le buone abitudini in modo da poterle poi portare avanti quando i problemi si fanno più seri, si fanno più complessi io eh, vi lancio solo poi un'ultima idea no? perché qui avevamo detto, quando eravamo ancora meno stanchi da tutto questo lungo percorso su questo esercizio, eh, ma questa classe qui facciamo un model, ma poi un domani vogliamo che questo modello possa essere richiamato anche nel contesto di un'interfaccia grafica. Allora, ciò che vi lascio così come pensierino notturno o serale è eh, proviamo poi a immaginarci in JavaFX la costruzione dell'interfaccia grafica per il libretto. Hm? lasciamo perdere l'implementazione del controller e tutto quanto, questo può venire ma come organizzereste, come organizzereste graficamente gli elementi? che bottoni metto? che menu? che campi di testo? per inserire, per cancellare, per ricercare, per migliorare, per duplicare eccetera eccetera e se ci pensiamo un attimo anche solo carta e penna provate, proviamo a immaginarci no, eh, come presentare all'utente tutte queste funzionalità ci accorgiamo che non è per nulla banale non è per nulla banale un, diciamo così, generare un'interfaccia che sia facilmente comprensibile. Questo è un esercizio un po' strano perché parte da un modello già fatto e dice inventa l'interfaccia. Di solito si conviene sempre partire dal contrario. Quali sono le funzioni che l'utente vuole vedere, pensiamo come è fatta l'interfaccia e poi implementiamo gli algoritmi. Però potrebbe essere un buon esercizio per aiutarci a, a progettare a pensare a interfacce grafiche che è un, di per sé uno skill diciamo, di, di usabilità, di creazione di programmi che abbiano una componente di usabilità, che sono facili da usare, che non è per nulla scontata, sembra che possa venire intuitivamente, sì, sì, ma adesso dove mettere i bottoni, ma quali e dove e con, con quali siano le scritte, non è per nulla scontato, non è per nulla facile. Quindi, magari potremmo vedere in una lezione extra, perché non, diciamo, non vorrei sovraccaricare ancora il corso di questa parte, qualche piccolo ragionamento sulla costruzione di un'interfaccia per questo tipo di, di esercizio, però appunto se vi rimane del tempo potete cominciare a pensare, il progetto è già pronto, nel senso che è già un progetto JavaFX, ha già il suo controller, quindi basterà costruirci l'FXML che visualizzi il libretto e permetta di accedere a queste nuove funzionalità, con una sorta di interfaccia diretta che non sia il programma di test che abbiamo fatto noi, che va bene, verifica che i metodi funzionino, ma non è sicuramente usabile da un utente che voglia gestire i propri voti. Ok, con questa esortazione eh, io concludo anche questa lezione, così chiudiamo completamente questa parte dell'esercizio e la parte di ripasso approfondimento sulle collection, così possiamo andare avanti dalla prossima volta sugli argomenti nuovi del corso. Grazie e buona serata.